La riduzione a tre artisti perché intanto è stata eh, la volontà del Ministero e della Direzione Generale ehm, il voler invitare coloro che hanno fatto la, sono stati invitati a, a fare la proposta per il padrone a fare un numero ristretto di artisti. Eh, per me tre era un po' un numero magico, era il modo in cui mi immaginavo di dividere eh, lo spazio ma è anche ovviamente il modo per cercare di allineare il Padiglione Italia a quello che fanno gli altri padiglioni nazionali sempre, da sempre, hanno sempre solo un artista di solito e quindi ovviamente il Padiglione Italia è il più grande di tutto l'arsenale, sono 2000 metri quadri, quindi eh, ho pensato che 3 fosse un buon numero. Ecco.